E arriviamo invece al quarto, al quarto macro gruppo uh, di uh, sistemi di tassazione, i paesi con sistema non DOM, anche qui da un punto di vista tributario non esistono i paesi non DOM, cioè non li trovate sul manuale, però esiste una serie di paesi che applicano un principio universalmente come dire, simile tra, uh, tra di loro e sono i paesi non DOM che come vedete sono tendenzialmente tutti paesi di origine anglosassone che mh, facevano tutti quanti parte, lo fanno ancora, del Commonwealth britannico facevano parte del Regno Unito, oggi chiaramente sono rimasti in piedi soltanto accordi commerciali, il cosiddetto Commonwealth vedremo quanto resisterà, penso parecchio però con la Brexit potrebbero esserci delle problematiche lo staremo a vedere allora, a differenza di quelli territoriali la grossa distinzione tra paesi territoriali e paesi con sistema non DOM qual è? che questi paesi, vi dicono. Il reddito di origine estera, cioè tutto quello che non hai, che non hai guadagnato all'interno dei confini di uno di questi paesi ci sei andato a vivere, non è tassato. Però la differenza con la tassazione territoriale è che non è tassato fino a quando non viene introdotto in uno di questi paesi. Regno Unito, vado a vivere, applico il non dom investo un conto corrente in Svizzera ho un mio banchiere a Ginevra che mi investe questi soldi in obbligazioni non UK eh, tutti gli interessi attivi se non me li riporto sul conto corrente nel Regno Unito non sono tassati questo vuol dire che se non me li riporto materialmente sul conto corrente attenzione la regola vorrebbe addirittura se non li spendo quindi se ho una carta di credito Svizzera perché ho un conto corrente in Svizzera e la passo per comprarmi una Aston Martin a Londra, allora quello rientra nella tassazione. Domanda da un milione di dollari. Posso fare spese con carte di credito estere? O il fisco immediatamente sa che io sto uh, spendendo all'interno dell'Inghilterra e quindi mi viene a tassare su quell'ammontare. In teoria sì, in pratica no, è estremamente difficile. Il punto, qual è? Che se io faccio delle spese basse, quindi con la carta di credito svizzera vado al ristorante tutti i giorni, ma ho delle piccole spese, ci faccio la spesa, appunto, spese di ristoranti, cancelleria, viene in mente altro, comunque piccole spese, evidentemente con buon senso e intelligenza. Il fisco non mi viene, soprattutto se ho già un'impresa UK, non mi viene a disturbare perché non sono nei suoi interessi andare a fare controlli su piccole spese, anche se tendenzialmente il controllo sul conto corrente lui ce l'ha e la Svizzera lo scambio di informazioni finanziarie automatico lo fa, lo implementa con l'Inghilterra. Quindi, a livello teorico. La l'ICRMC, il fisco il fisco inglese, eh, mi confondo con tutti questi paesi, il fisco inglese lo sa se hai movimentato soldi sul conto corrente svizzero in più tu quando fai la dichiarazione in Inghilterra leghi una, una casella che si chiama non DOM e i non DOM sono spesso sotto accertamento ovviamente per l'agevolazione che hanno, il fisco li va però anche a controllare il punto qual è, Quindi, qual è? Che se voglio fare delle piccole spese con una, di, con una carta di un conto corrente non inglese, non se ne accorge nessuno. Se però mi vado a comprare una Aston Martin e quindi faccio spese importanti, e allora il fisco lo sa, e ti viene a riprendere la tassazione quella cifra. Ma ritorniamo, diciamo. In generale uh, sul, su, sui paesi con sistema non dom dunque un altro vantaggio è che i contributi uh, vengono pagati sul reddito di origine domestica e straniera se introdotti nel paese cioè così come il reddito anche i contributi quindi la lips italiana la corrispondente la paghi soltanto sui redditi che hai prodotto all'interno del, del paese o sui redditi che hai reintrodotto all'interno del, del paese quindi tutto quello che guadagni fuori non ci paghi le tasse e non ci paghi nemmeno i contributi il consiglio è quello comunque di pagare sempre un minimo di tasse, cioè di non sfruttare questi paesi in maniera troppo aggressiva, perché se ci fanno un accertamento ci rompono il culo, ma soprattutto perché nonostante sia tendenzialmente legale, io qualcosa lo vado a dichiarare perché mi serve una dichiarazione dei redditi mi serve una dichiarazione dei redditi perché quando mi arriva l'accertamento da parte dell'Italia e arriva, io gli dico guarda io però le tasse le pago qui, il fisco italiano dice dimostramelo, se tu non hai la dichiarazione di redditi perché hai dichiarato zero, non glielo puoi dimostrare. E puoi andare in, in causa con l'amministrazione fiscale italiana. È chiaro che se il trasferimento è, genu è genuino, è effettivo e non è fittizio, come dire, nel, nel corso del ricorso tributario, perdona il gioco di parole, poi la puoi anche spuntare tu. Però è sempre meglio evitare... Di Atrib quando soprattutto vado a dichiarare 5, 6, 7 mila euro, ci vado a pagare 1.000 euro di tasse e mi trovo una documentazione che eh, tra l'altro mi dà accesso anche al tax certificate, il documento di cui parlavo prima. Quindi facciamo attenzione. Quali sono questi pesi? Perché è perfetto? Perfetto per gli imprenditori online, per i consulenti come me, per esempio, perché hanno un business che abbiamo un business estremamente liquido, non abbiamo bisogno di dipendenti, comunque possiamo pagare i dipendenti anche in partita IVA e quindi ci dà un'estrema flessibilità. Allora, il consigliato per i trader professionisti, perché questi paesi, questa è un'altra pillola, nonostante sia vero che siano on dom, cioè che non tassano il reddito di fonte straniera, quindi io vado lì, il broker, vado in Inghilterra, ho il broker americano e eh, speculo in America sui miei redditi finanziari, però eh, se tu vivi soltanto di redditi da investimento, quindi sei un trader professionista, allora questa regola non vale. Quindi tendenzialmente sei tassato a livello ordinario come se non fossi un non-dom, come se fossi un ordinario residente di uno di questi paesi. In ogni caso, io consiglio questo tipo di paesi, come per quelli territoriali, a, a, a chi è alla ricerca di nuovo di un fisco amico. La differenza con quelli territoriali, qual è? Che qui eh, questa volta ne troviamo molti anche vicino all'Italia, Quindi, come dire, eh, anche a un passo da casa riusciamo a effettuare un trasferimento di residenza. Eh, mentre quelli a tassazione territoriale sono un po' più lontani. Quindi, come dire, sono, sono indicati a chi ha un po' il gusto per l'esotico a parità di condizioni questi non domi invece sono un po' più vicini. L'altra differenza la troviamo in, a livello di tassazione cioè mentre nei sistemi territoriali tendenzialmente si può pensare anche di avere un atteggiamento un po' più aggressivo quindi vado lì rispettando le regole mi apro una società all'estero e tendenzialmente porto la tassazione a zero, nei paesi non dom soprattutto se all'interno dell'unione europea mio consiglio eh, da, insomma, da cultore della materia e di pagare un minimo di tasse, quindi anche se in teoria io posso raggiungere lo 0% di tassazione è sempre bene lasciare qualcosina nel paese dove mi trasferisco e uh, soprattutto i paesi che applicano non DOM, uh, anche se il principio è lo stesso, poi l'applicazione della normativa non DOM varia di paese in paese, può essere più o meno complicata e soprattutto va monitorato. Per esempio, partiamo dalla Thailandia che è extra UE, e potrebbe essere interessante andare in Thailandia, aprire una società a Hong Kong se voglio fare affari con l'Asia, piuttosto che andare in Thailandia, aprire una società in Estonia o in Inghilterra se voglio fare, fare affari con, con l'Unione Europea. La Thailandia, rispetto agli altri, ha questa differenza che eh, tutto quello che guadagno all'estero e non rimetto in Thailandia nell'anno successivo non viene tassato. Quindi è necessario che quel reddito diventi capitale, altrimenti l'Italandia lo tassa. Questa è la grossa differenza con gli altri che invece ti dicono quello che guadagni nel corso dell'anno non te lo tasso, basta che non lo rimetti. Ok? Invece l'Italandia dice quello che, che guadagni uh, quest'anno, se me lo rimetti l'anno dopo non te lo tasso, invece il Regno Unito te lo tassa lo stesso. Quindi questa è la grossa differenza. L'Italandia è un po' più flessibile perché evidentemente la cittadina extra-UE, il fisco thailandese, non è attentissimo a chi si trasferisce, soprattutto a chi si trasferisce prendendo un visto tramite, che so, scuola d'inglese, piuttosto le scuole di arti marziali, eccetera, eccetera, quindi è più attento invece a chi investe, perché l'altro modo per prendere la residenza in Italia è anche tramite un investimento, tramite una società eh, che è poi il grosso modo di prendere il visto e quindi anche la residenza fiscale, che non sono due concetti esattamente identici ma derivano l'uno dall'altro, pagando tendenzialmente, soltanto che molto spesso si richiedono degli investimenti nei paesi extra UE, in questo modo che vanno dai 50k in su, il Brasile ti chiede 60k, la Malesia ti chiede 100 la Thailandia mi pare anche ti chiede intorno ai 40-50k eccetera eccetera, questo al di là invece dei programmi ad hoc come la Thai Elite che trovate in Thailandia, la, la MM2H che trovate in Malesia, eccetera eccetera, quindi vi dicevo questi potrebbero essere utili per chi vuole cominciare e vuole sperimentare, per chi ha l'inizio del business perché ancora non è convinto di trasferirsi e va a vedere, obiettivamente il Regno Unito, Irlanda e Malta che sono alla base della FLECTIO theory tradizionale che però, però noi abbiamo come portato a livello globale, abbiamo, siamo andati molto oltre, eh, però queste sono, sono, sono le basi quindi il Regno Unito mi permette di andare lì e investire all'estero e non essere tassato su quello che non rimetto Io vi parlavo della, della normativa, quindi una cosa è la normativa non DOM nel Regno Unito che è la più complicata perché è una delle la fiscalità più antica che c'è al mondo e eh, loro vi dicono che a partire dal settimo anno per sfruttare la normativa non DOM eh, ho necessità di pagare una, una fee. Quindi che dal settimo anno in poi aumenta, si parte dalle 30.000 sterline e poi sale. In ogni caso con la Brexit le cose potrebbero cambiare. L'Irlanda non richiede nessuna fida a questo punto di vista, ma è sempre bene tassare qualcosina in Irlanda, Malta dal 2018 ha implementato una legge tale per cui i non-dom devono versare perlomeno 5.000 euro di tasse all'anno se vogliono sfruttare questo regime, in realtà c'è un paletto perché mi dice Malta che devo pagare 5.000 euro se ho guadagnato più di 35.000 euro sul conto corrente estero a livello di reddito personale. C'è lo scambio di informazioni, evidentemente lo possono sapere, però anche qui qui l'amministrazione finanziaria maltese non è particolarmente attiva, è un fatto, non sto riportando nessun consiglio, ne sto dicendo di evadere, sto dicendo semplicemente che qui tra il dire, fare anche l'implementazione della regola è un po' ostica.